Eh, io sono sempre stato molto affascinato dall'idea di costruire macchine in grado di imparare. Questa è stata la principale motivazione, il principale interesse che mi ha, mi ha spinto a seguire questo percorso professionale legato all'intelligenza artificiale e in particolar modo legato al riconoscimento vocale. Quando ho cominciato la tesi nel 2013 ho cominciato a lavorare su un argomento che in quel momento era abbastanza di frontiera, cioè l'applicazione di tecniche di deep learning al campo specifico del, dello speech recognition. Pochissimi utilizzavano questo approccio. Oggi a distanza solo di 4 anni ehm, il deep learning, quindi questa, questa idea di costruire macchine che apprendano in maniera approfondita è diventato lo stato dell'arte in ogni sistema di riconoscimento vocale e non solo, anche in tante altre applicazioni.